Una nuova avventura per ADR, un eh, momento in cui si sta puntando tantissimo sulla riqualificazione dell'aeroporto anche in termini culturali, ma certo è che i voli sono alla fine la parte fondamentale di un business come quello aeroportuale. Eh, cosa promette il fine 2022 e il 2023? L'estate del 2022 è stata un'estate di eh, accelerazione della ripresa e siamo soddisfatti, molto soddisfatti, del fatto che i nostri terminal si sono riempiti nuovamente di passeggeri e che tanti abbiano ripreso a volare. Il volo che parte oggi è un volo che dal punto di vista strategico e dell'offerta commerciale mancava sull'aeroporto di Fiumicino, eh, ma anche stiamo, eh, e che adesso avremo, eh, il volo per la città di Dammam eh, nel sud-est dell'Arabia Saudita, eh, ma è anche un volo molto importante perché è chiaro che quel paese vuole aprirsi al mondo, alle eh, visite dei turisti del mondo, anche degli italiani e degli europei, ed è chiaro che c'è un forte interesse, un grandissimo interesse per Roma e per l'Italia eh, in quel paese. Quindi è un volo che promette molto molto bene, è un volo che aumenta eh, il numero delle destinazioni servite direttamente dalla, da Roma Fiumicino, Roma Fimicino Fiumicino è un gioiello della connettività italiana, ed è un gioiello che grazie ai continui investimenti in infrastrutture e servizi di aeroporti di Roma sta diventando sempre più splendente. Quindi siamo molto contenti di questa apertura e siamo anche molto ottimisti sul fatto che i flussi tra questi due importantissimi paesi dell'Europa e del Medio Oriente nei prossimi mesi e anni sono destinati ad aumentare in maniera significativa.